Allora, per il mio progetto io oggi ho scelto questo filato della Icy Arts. E guardate che colori. E ho scelto questi colori dall'azzurro, blu, um, dal celeste, insomma questo, questi colori dal blu all'azzurro per il mio, il mio lavoro. È morbidissimo e anche, anche luminoso. Allora questo qui è un gomitolo da 100 grammi ed è 540 metri. Vi dico la composizione che è 20% mohair, 20% lana, 57% acrilico e 3% lurex. Allora questo filato si chiama mohair Magic Glitz. Eh, va lavorato oh, l'etichetta consiglia l'uncinetto i ferri del numero 3 o 4 infatti io oggi lavorerò con l'uncinetto del numero 4 ok questo filato io l'ho acquistato dal filo di arianna eh, maglia e uncinetto poi eh, sotto il video nel box informazioni vi lascerò il link e, dal, dove potete acquistare questo, questo gomitolo e vi lascerò anche la pagina Facebook del il filo di Arianna Maglia e Uncinetto. Okay? Allora, credo che ho detto tutto e quindi adesso eh, passiamo alla lavorazione dello Scialle. Ciao, pace a tutti. Come dimostrazione io lavorerò questo filato che è più chiaro non ha niente a che vedere con il filato che uso per fare lo scialle ok allora iniziamo se trovo ecco qua allora inizio con 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 allora uso questo filato che è più chiaro perché eh, con il filato dello scialle che è scuro eh, con la camera non si vede molto bene allora chiudo con una maglia bassissima adesso faccio una catenella allungo il punto quindi adesso facciamo dei punti puff facciamo questo è il primo quindi ho allungato il punto Entro nel, nell'anello e faccio 1 prendo il filo 2 3 e 4 e con il primo che ho allungato sono 5 adesso chiudo e faccio una catenella rientro e faccio ancora 5 maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo adesso 1 2 3 4 5 6 catenelle filo sull'uncinetto rientro dentro l'anellino e faccio ancora 5 maglie allungate due tre quattro cinque chiudo così e poi maglia bassa una catenella rientro uno due tre prendo un po di filo quindi 3, 4, 5 e chiudo. Adesso in giro il lavoro, entro dentro la catenella di separazione con una maglia bassissima. Faccio una maglia bassissima, una catenella e allungo il punto. E rifaccio le maglie allungate quindi il primo il punto che abbiamo allungato è 1 2 3 4 5 chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 5 chiudo allora io faccio 5 maglie allungate perché il punto puff mi, mi piace bello cicciottello comunque eh, potete fare anche 4 maglie allungate ok io preferisco farne 5 allora dopo che abbiamo fatto le nostre maglie allungate adesso facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 catenelle, filo sull'uncinetto, salto le 6 catenelle e vado qui nell'archetto di una catenella dove abbiamo fatto la catenella di separazione e faccio ancora 5 maglie allungate 2, 3, 4, 5 e chiudo una catenella, filo sull'uncinetto rientro ancora uno due tre quattro cinque e chiudo adesso giro il lavoro entro qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione e faccio una maglia bassissima allora vado dentro bene maglia bassissima una catenella allungo il punto e rientro 1 2 3 4 5 e chiudo. Facciamo 2 catenelle. 1, 2. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. adesso facciamo 11 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 filo sull'uncinetto saltiamo le 9 catenelle andiamo qui dove abbiamo la catenella di separazione e facciamo le 5 maglie allungate 1 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 e chiudo prendo un po di filo sono qua ok adesso giriamo il lavoro entro qui dove abbiamo fatto le catenelle faccio una maglia bassissima così in questa maniera una catenella e allungo il punto e faccio 1 2 3 4 5 e chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 5 e chiudo adesso dobbiamo fare qui l'aumento dobbiamo allargare quindi facciamo 1 2 3 4 5 6 catenelle filo sull'uncinetto e rientro 1 2 3 4 5 e chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 5 così adesso facciamo qui abbiamo fatto le undici catenelle adesso facciamo 9 catenelle 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scusate, 9. Stavo andando avanti, scusatemi. Allora, 9 catenelle. Vado qui e lavoro quello che abbiamo fatto qui. Quindi l'aumento, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 5 adesso 1 2 3 4 5 6 catenelle rientro 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 questo è quello che abbiamo fatto qui abbiamo fatto un aumento adesso ogni volta ogni in due giri 1 e 2 facciamo l'aumento ok comunque andiamo avanti insieme vi faccio vedere adesso il giro il lavoro entro con una e faccio una maglia bassissima dentro l'archetto di una catenella una catenella e allungo la maglia rientro quindi ho allungato la maglia 1 2 3 4 5 Chiudo una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso qui dobbiamo fare, dove abbiamo le 6 catenelle, dobbiamo fare le 9 catenelle. Quindi stiamo ripetendo questo. Facciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi salto le 6 catenelle e vado qui nell'archetto di una catenella. E faccio 1, 2, 3, 4, 5. E chiudo. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso 1, 2, 3 catenelle. Quindi qui dobbiamo chiudere come abbiamo iniziato. 6 catenelle, 9 catenelle, 11 catenelle, 9 catenelle. Quindi adesso ho fatto 3 catenelle e vado a prendere tutte le catenelle che ho fatto. Quindi vado qui in basso dove abbiamo le 6 catenelle entro con l'uncinetto e prendo tutto tutte le catenelle filo sull'uncinetto rientro e prendo ancora le catenelle filo sull'uncinetto rientro ancora così quindi sono entrata tre volte e chiudo quindi chiudo tutte le maglie e poi così con una maglia bassa adesso 1 2 3 catenelle e facciamo quello che abbiamo fatto qua quindi facciamo nell'archetto di una catenella lavoriamo 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 usate 1 2 3 4 5 adesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 salto le 6 catenelle vado qui nell'archetto di una catenella e ripeto le maglie lungate 3 Quattro cinque. Una catenella, rientro uno, due, tre, quattro cinque. Ecco. Adesso giro il lavoro, vado qui nell'archetto di una catenella una maglia bassissima una catenella e tiro sul punto quindi rifaccio le maglie allungate, 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 <coughs> adesso facciamo qui abbiamo fatto 6 catenelle 9 catenelle adesso 11 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 filo sull'uncinetto saltiamo le 9 catenelle e andiamo qui dentro la catenella di separazione e facciamo 1 2 3 4 4 e 5 e chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 5, qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle abbiamo preso tutte le catenelle con, de, con delle maglie allungate 3 catenelle adesso qui chiudiamo quindi saltiamo questa parte e andiamo qua nel gruppo delle maglie allungate e chiudiamo così 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 così adesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 salto le catenelle le nuove catenelle vado qui nella catenella di separazione quindi faccio 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 così Adesso giro il lavoro. Vado qui dentro la catenella. La catenella di separazione, faccio una maglia bassissima. Una catenella e ricomincio. Adesso. Qua abbiamo lavorato qui abbiamo fatto l'aumento, ok. Poi abbiamo lavorato due giri uno due, dopo il secondo giro, adesso rifacciamo l'aumento quindi ogni in due giri, facciamo l'aumento quindi lavoriamo 1 2 3 e 4 e la maglia allungata la prima sono 5 e chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 5 adesso 1 2 3 4 5 6 rientro 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 allora abbiamo fatto 5 maglie allungate una catenella di separazione sono rientrata nell'archetto Anzi, qui scusatemi dovevo fare due catenelle invece non ho fatto una <coughs> comunque non ha importanza allora ho fatto una catenella di separazione 5 maglie allungate sempre nello stesso archetto 6 catenelle Rientro nello stesso archetto 6 maglie allungate eh, 5 maglie allungate una catenella rientro 5 maglie allungate quindi e questo è l'aumento ricordate ogni in due Ogni in due giri facciamo l'aumento qui adesso abbiamo le 11 catenelle abbiamo fatto 6 catenelle 9 catenelle 11 catenelle adesso dobbiamo ripetere 9 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 quindi salto le catenelle, vado qui nell'archetto di una catenella e faccio il punto puff. 2-3-4-5 una catenella, rientro 1-2-3-4-5. Qui dove abbiamo chiuso i due motivi che li abbiamo chiusi così, adesso qui ho fatto. 5 maglie allungate, una catenella, 5 maglie allungate e facciamo quello che abbiamo fatto qua. Quindi facciamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado qui e faccio 1. Scusate un attimo, ho preso male. Allora, 1, 2. 3 4 5 e chiudo una catenella rientro 1 2 3 4 5 qui adesso abbiamo le 11 catenelle facciamo 9 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quindi salto le catenelle vado qui e faccio 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 e chiudo 1 2 3 4 5 6 rientro sempre nello stesso archetto e faccio ancora 1 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco. Adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qua, quindi dobbiamo prendere tutte le catenelle e fare delle maglie allungate. E poi ripetiamo sempre eh, la lavorazione. Mi raccomando, ogni in due giri aumento. Allora, giro, entro con una maglia bassissima, faccio una maglia bassissima e una catenella tiro su il punto e faccio 2 3 4 5 rientro 1 2 3 4 5 qui abbiamo 6 catenelle facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, salto le catenelle, vado qui nell'archetto dove abbiamo fatto la catenella di separazione, qui, e faccio 1, 2, 3, 4, 5, chiudo una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5 quindi come dicevo prima adesso dobbiamo prendere tutte le catenelle facciamo 1 2 3 catenelle filo sull'uncinetto quindi vado qui dove abbiamo iniziato con 6 catenelle prendo tutte le catenelle faccio 1 2 3 chiudo 1 2 3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 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 qui adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qua quindi facciamo 1 2 3 vado prendo tutte le catenelle e faccio 1 2 3 allora qui sembra eh, la lavorazione qui è più come dire più massiccia più grossa invece con il filato che ho usato io per fare lo scialle questo viene molto sottile perché il, il filato è sottile però ho lavorato eh, con l'uncinetto del numero 4 ok ottenere un risultato ancora più morbido anche perché io ho la mano stretta quindi allora 1 2 3 catenelle vado qui dove abbiamo oh, la catenella di separazione e faccio 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 e 9 quindi salto le catenelle le 6 catenelle vado qui e faccio 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 5, basta così, stavo dicendo rientro, così, ok? Quindi adesso dobbiamo qui, dovete ripetere, abbiamo fatto 6 catenelle, 9 catenelle, 11 catenelle, 9 catenelle e poi fate 3 catenelle, prendete tutte le catenelle insieme. Quindi la lavorazione è questa dello scialle. Adesso dove, dovete andare avanti fino alla larghezza che desiderate. Io per esempio non lo faccio molto grande perché mm, diciamo che io lo uso più come coprifalle oppure eh, a me piace metterlo sotto il cappotto in giaccone come scaldacollo. Eh, a me piace così. Quindi lo scialle molto grande a me non piace io non lo faccio tanto grande quindi voi adesso andate avanti allargate sempre mi raccomando qui abbiamo l'aumento dopo due giri aumento fate ancora due giri e aumento due giri e aumento ok ripeto fino alla larghezza che desiderate. se volete uno scialle molto grande oppure eh, eh, diciamo come lo faccio io che non lo faccio molto grande ok quindi adesso andata avanti poi ci ritroviamo alla chiusura che facciamo tipo una chiusura un bordino va bene a dopo allora io sono arrivata alla mia altezza ora qui io non ho abbastanza spazio per allora Provo a, a prendere la misura vediamo il mio è eh? 65 centimetri alto ok, però con il mio filato con il mio uncinetto e anche con la mia mano, perché ognuno, diciamo, ha la sua mano. Io per esempio, ho una mano molto stretta, ecco perché ho scelto di lavorare con l'uncinetto del 4, anche perché questo filato è abbastanza sottile. Però per ottenere una diciamo risultato. Una lavorazione morbida allora ho preferito lavorare con il numero 4. Allora io sono arrivata e adesso voglio chiudere, voglio chiudere il mio scialle, però eh, non lo posso lasciare così. Allora facciamo, facciamo adesso un'altra lavorazione, cambiamo allora. Scusate un attimo prendo il filo Sto, ehm, noi qui siamo arrivati dove dobbiamo fare l'aumento ok quindi ho fatto le mie maglie allungate una catenella maglie allungate adesso invece di fare 6 catenelle faccio 3 catenelle 1 2 3 rientro e faccio 1 2 3 4 5 catenella rientro 1 2 3 4 5 e adesso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quindi vado qui e lavoro le mie maglie allungate. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Invece di fare 6 catenelle, ne facciamo 3. 1, 2, 3 catenelle. E lavoriamo le maglie allungate. Scusate, prendo un po' di filo. 2. Allora, 1, 2, 3, 4, 5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 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 eh, vado veloce perché tanto il punto lo sapete allora qui come ho detto invece di fare 6 catenelle ne facciamo 3 1 2 3 vado nel prossimo e faccio 1 2 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 e 5 ok quindi adesso andiamo avanti così per tutto diciamo per tutta la lunghezza dello scialle così per tutto il giro ecco ok quindi invece di fare 6 catenelle ne facciamo 3 anche qui poi alla fine quando dovete fare l'aumento invece di fare 6 catenelle, ne fate 3. Ok, allora finito il giro. Adesso giro il mio lavoro. Ho fatto l'aumento, quindi 5 maglie allungate, una catenella, 5 maglie allungate, 3 catenelle, 5 maglie allungate, una catenella e 5 maglie allungate. Quindi adesso giro il lavoro. Entro dentro la catenella di separazione. Faccio una maglia bassissima, una catenella e ricomincio a fare le cinque maglie allungate 4 5, rientro 1 2 3 4 5. Quindi adesso faccio 3 catenelle. 1 2 3. E vado qui nelle 3 catenelle che abbiamo fatto di separazione, quindi faccio una maglia bassa 1-2-3. Vado qui nel secondo eh, gruppo delle maglie allungate, nella catenella di separazione e lavoro le 5 maglie alte allungate: 3-4-5. Una catenella, rientro 1-2-3-4. 5 quindi faccio 2 catenelle e qui dove abbiamo le catenelle entro. Quindi questa volta non facciamo 3 catenelle ma ne facciamo 2. Quindi vado qui dove abbiamo le 6 catenelle e faccio 2 maglie allungate. Così 2 catenelle, vado qui nel gruppo delle maglie allungate nella catenella di separazione, ecco. Una catenella rientro 1 2 3 4 5 e faccio 1 2 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle una maglia bassa 1, 2, 3. Facciamo le maglie allungate. 3, 4, 5. Una catenella. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle. E riprendo le catenelle qui. Quindi vado dove abbiamo fatto il... Abbiamo iniziato con le 6 catenelle, 1 e 2, così. 2 catenelle e così via. Quindi vado qui, faccio le mie maglie allungate, 3, 4, 5, 1. Una catenella, rientro, 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 catenelle qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo una maglia bassa ancora 3 catenelle e ricominciamo ehm, e andiamo avanti così va bene quindi arriviamo fino alla fine con questa lavorazione Nettro il mio giro e con le maglie allungate una catenella maglia allungata 3 catenelle una maglia bassa qui nell'archetto di 3 catenelle 3 catenelle maglie allungate catenella e maglie allungate adesso giro il lavoro con una maglia bassissima vado qui nell'archetto di una catenella e faccio una catenella tiro sul punto e faccio le 5 maglie allungate 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 adesso facciamo 1 2 3 4 catenelle andiamo qui nel primo foro facciamo una maglia bassa una maglia bassa sulla maglia bassa e una maglia bassa qui nel foro quindi abbiamo fatto 3 maglie basse 1 2 3 4 qui vado qui nel foro di una catenella e lavoro 5 maglie a eh, 5 maglie allungate 3 4 5 una catenella rientro 1 2 3 4 5 Quindi, salto qui dove abbiamo chiuso e faccio le cinque maglie allungate qui nell'archetto di una catenella. 1 2 3 4, 5. Una catenella, rientro. 1. Scusate un attimo che si è fatto un nodino. Vediamo se riesco a... Ok. Allora, dicevo. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 catenelle andiamo qui nel primo foro facciamo una maglia bassa una maglia bassa sulla maglia bassa e una maglia bassa nel prossimo foro così 1 2 3 4 e andiamo avanti così in questa maniera quindi ora facciamo le 5 maglie allungate 3 4 5, una catenella rientro 1. 2, 3, 4, 5, Quindi, salto qui dove abbiamo fatto le maglie allungate. Che abbiamo preso. Tutte le catenelle, qui vado nel prossimo gruppetto 1, 2, 3. 4 5 1 catenella rientro 1 2 3 4 5 adesso 1 2 3 4 quindi vado qui nel primo foro faccio una maglia bassa una maglia bassa sulla maglia bassa una maglia bassa nell'archetto seguente ok andiamo avanti così per tutto il giro io sono arrivata alla fine del giro e ho già voltato il lavoro adesso facciamo 1 2 3 catenelle più 4 quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più 4 catenelle 2 3 e 4 allora andiamo qui nel primo foro facciamo una maglia bassa 3 catenelle una maglia alta al centro delle 3 maglie basse 3 catenelle una maglia bassa qui nel prossimo archetto 1 2 3 una maglia alta al centro dei due gruppi delle maglie allungate 1 2 3 una maglia bassa nell'archetto seguente quindi salto le maglie allungate vado nel primo archetto 1 2 3 una maglia alta al centro delle tre maglie basse 1 2 3 una maglia bassa qui nel, nell'archetto nel primo archetto che, che troviamo dopo le maglie basse 1 2 3 una maglia alta al centro dei due gruppi delle maglie allungate 1 2 3. e quindi adesso questo, come dicevo, è l'ultimo giro quindi andiamo avanti così e alla fine spezzate il filo, e questo è l'ultimo giro eh, che fini eh, Diciamo, finiamo lo scialle. Ok, adesso finiamo il giro e poi ci ritroviamo per fare le frange facciamo l'ultima lavorazione facciamo le frange quindi io misuro 30 centimetri ok quindi prendo qui ora io non ho um, come fare diciamo uh, come fare quindi le faccio con il metro e faccio in questa maniera così prendo una punta all'altra punta così e poi quando ne faccio un bel po taglio in questa maniera così e così ora prendo ne prendo quattro file così li piego in due io qui la punta non ho messo già uno per vedere la lunghezza che dovevo fare ho messo qui nella punta quindi adesso vi faccio vedere ok quindi ho messo qui nella punta dobbiamo metterle qui quindi entro Tiro fuori i fili, adesso con il con faccio così, visto. Quindi qui sono 3 e 14. A chi piace può mettere, eh, può mettere le frange altrimenti. Lascia, non mette niente. Metto così, apro ecco. e poi quando la met, metto tutta, anche se adesso è storta, e poi la taglio e la faccio dritta così, in questa maniera. Quindi facciamo, se avete un qualcosa, un cartoncino per, per prendere la misura, meglio ancora. Io in questo momento non ho niente, quindi mi aiuto con il metro. Eh, faccio co così, misuro 30 centimetri e poi eh, faccio così. Ci impiego di più impiego più tempo però pazienza in questo momento non ho un cartoncino a portata di mano ok quindi adesso facciamo questa lavorazione e poi lo scialle è finito ok Ok, questo lo metto via e poi piano piano mi faccio qua tutti i miei fili. Allora, qui è il bordo che abbiamo finito. Io l'ho finito così come nello schema, oh, l'ho fatto come è, com è disegnato nello schema, ok? ok spero che, che questo tutorial eh, insomma vi è piaciuto che è stato di vostro gradimento e eh, spero che anche voi desiderate realizzare questo scialla a me piace molto piace anche molto questo filato con queste sfumature con questi colori è veramente molto bello eh, ed è anche molto caldo è leggero ma caldo tiene veramente molto caldo ok niente allora vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao